è un disastro totale. Io adesso sono fuori da questo disastro da alcuni Senti, mesi. Michele, la, la sensibilità, il piacere, il godimento, sì. l'orgasmo, la qualità del rapporto sessuale, com'è con la protesi? La qualità del rapporto sessuale è nettamente superiore a quella, tra virgolette, fisiologica. Dici, ma tu come fai a sapere se quella è fisiologica? Lo so, perché a parte che le partner te lo fanno notare, partner che poi sì, non si accorgono dell'impianto,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 avere. manca il tempo manca la possibilità di eh, stimolare in modo protratto quei punti non so cioè insomma voi che ci state ascoltando, sicuramente siete più esperti di me, io sono arrivato a 50 e poi diventerò il più esperto di voi nei prossimi 50 anni. Ma insomma, sì. lo rifaresti? Sempre, però come ho detto, sempre, ma spero di non averne più bisogno di durare fino a 120 anni, perché 70 anni mi di stramedito, grazie al professor Gabriele Antonini, 70 anni di eh, rapporti sessuali, rapporti amorosi, per trovare l'alore della mia vita, e se no pazienza, se non la trovo, basta che si scopa per i prossimi 70 anni perché me lo merito grazie al professor va bene, <ride> basta, se no ci vogliono due puntate okay. Con te. <ride> va, va bene. bene, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis